Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento di IF News, la rassegna settimanale che fa il punto sulle principali novità relative al fisco e al lavoro della settimana che sta per concludersi e butta poi un'occhiata su quella che sarà la prossima settimana con altrettante notizie e eh, novità partiamo quest'oggi dalla rottamazione delle cartelle 2023 sono arrivate le istruzioni su come fare la domanda l'articolo è di Alessio Mauro e riguarda una delle misure che è un po' la coda della legge di bilancio 2023 quella della eh, rottamazione delle cartelle l'agenzia delle entrate e riscossione ha pubblicato le istruzioni per la domanda che dovrà essere presentata entro la scadenza del prossimo 30 aprile la definizione agevolata riguarda i debiti affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 che potranno essere pagati senza corrispondere sanzioni interessi e, eh, agio ci sono due modalità alternative una richiede l'accesso all'area privata l'altra invece non lo richiede per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo Novità sono arrivate anche sulla flat tax incrementale 2023, parliamo in realtà eh, dei primi chiarimenti dell'agenzia delle entrate che sono stati resi nel corso del se della sesta edizione del forum nazionale dei commercialisti con requisiti e calcolo della base imponibile che sono all'interno dell'articolo di Rosi delia quali istruzioni bisogna seguire per il calcolo della base imponibile alla luce della franchigia prevista dalla normativa all'interno dell'articolo si fa il punto i primi chiarimenti come anticipato sono arrivati nel sesto forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato da italia oggi tra il 23 e il 24 gennaio 2023 nella stessa occasione il vice ministro all'economia Maurizio Leo ha eh, spiegato alcuni dei pilastri della riforma fiscale 2023. Sono riassunti nell'articolo di Francesco Rodorigo. La riforma fiscale quindi si baserà su eh, quattro grandi interventi. Uno riguarda la revisione del diritto, così da armonizzare la normativa attuale con quella dell'Unione Europea e con quelle internazionali, così eh, come con lo Statuto dei Contribuenti, poi la riforma dei tributi dall'IRPEF alle accise e dei provvedimenti con la semplificazione del calendario degli adempimenti e la revisione dei testi unici in modo da arrivare alla stesura di un codice eh, tributario. Sulla eh, semplificazione del calendario degli adempimenti lo stesso ministro Leo è tornato in un'altra occasione, quella di Telefisco, l'evento che si è svolto ieri, 26 gennaio 2023, ed è organizzato dal Sole. 24 ore anche in questo caso sono stati indicati quattro possibili filoni di intervento il primo è l'abolizione dell'IRAP segue una moratoria delle scadenze fiscali di agosto lasciando libero il calendario per il mese più caldo dell'anno e per poi riprendere a settembre e una moratoria delle scadenze appunto fiscali di agosto l'eliminazione poi dei tributi minori e la trimestralizzazione dei versamenti in questo caso relativi ai contribuenti minori. In un periodo molto caldo per il fisco non ha senso che vengano inviate a Visi Bonario richieste di documentazione, così eh, a dichiarato il viceministro all'economia Maurizio Leo. Nello stesso evento, quello di Telefisco 2023, sono arrivate anche novità sul caro energia. Le misure saranno prorogate ma non nella stessa forma. A sottolinearlo è il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, appunto ieri 26 gennaio in occasione della 32esima edizione di Telefisco. 2023 le azioni saranno rinnovate entro il primo aprile prossimo ma cambieranno di forma sarà prevista una maggiore flessibilità per incentivare i comportamenti virtuosi relativi al risparmio energetico eh, ovviamente verranno quindi prorogate molte delle eh, misure che interessano famiglie e imprese sotto una diversa forma dato che la prima era stata pensata in un periodo emergenziale. Sullo stesso tema importanti novità sono arrivate ancora nella giornata di ieri è arrivato appunto il modello per la comunicazione della cessione dei bonus energia destinati alle imprese relativi agli ultimi mesi del 2022 dall'agenzia delle entrate ci sono le istruzioni da seguire un riepilogo delle scadenze alla luce delle ultime novità del provvedimento del 25 gennaio 2023 con il provvedimento numero 2425 del 2023, dall'Agenzia delle Entrate arriva un riepilogo delle date di scadenza da rispettare per i diversi crediti d'imposta riconosciuti per le spese relative a elettricità, gas e carburanti sostenute nell'anno che si è appena concluso, ovvero il 2022. All'interno dell'articolo trovate importanti tabelle riassuntive che riepilogano quali sono i termini da tenere presente e rimanendo in tema di scadenze fiscali ce ne sono due importanti in vista della prossima settimana la prima riguarda eh, le scadenze della fine del mese del 31 gennaio tra queste merita di essere segnalata quella dell'autodichiarazione degli aiuti di stato covid e poi ancora nella giornata di martedì prossimo appunto il 31 gennaio 2023 si dovrà rinnovare il certificato anche se non scaduto in merito all'ambiente Entratel il rinnovo è necessario per l'adeguamento ai nuovi standard di sicurezza dell'agenzia delle entrate all'interno dell'articolo di Domenico Catalano trovate un utile guida eh, che eh, fornisce le istruzioni da seguire passo passo per svolgere questo adempimento L'ultimo tema che eh, continuerà ad essere discusso nel prossimo periodo, probabilmente nella prossima settimana, ma non solo, è quello del super bonus e della cessione del credito con le novità eh, in arrivo. Sono tante le novità e riguardano la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, su questo il Ministero dell'Economia e delle Finanze è, è in continuo dialogo con l'Eurostat per trovare una eh, soluzione. Tra le altre novità c'è la possibilità eh, di acquisto di tali crediti da parte degli enti locali ma un'altra novità che potrebbe prendere forma abbastanza in tempi eh, brevi eh, riguarda la conversione del decreto mille proroghe nella legge di conversione eh, sono stati eh, appunto presentati gli emendamenti e tra questi eh, ci sono quelli che riguardano il rinvio della scadenza del 31 marzo per le unifamiliari. Ovviamente per il momento ancora si parla eh, semplicemente di proposte, vi terremo aggiornati sul tema per capire e sapere se e quando ci sarà l'ufficialità del rinvio della scadenza che potrebbe essere prorogata al prossimo 30 giugno. Per i dettagli vi terremo aggiornati su questo e sugli altri temi. Per oggi è tutto e al prossimo appuntamento che sarà il prossimo venerdì sempre alle 13.30. Arrivederci!